Pronti eh, prendete appunti perché yeah. è proprio bello La filosofia è l'amore per il sapere il Medioevo ci ricorda sicuramente i castelli Nel mezzo del cammin della nostra giornata ci ritroviamo insieme Un volto è più arrabbiato diciamo nostra Madre, Serat. Io sono Eolo, signore dei venti, a forza di soffiare mi è venuto un mal di denti. La banda non ti molla, ciao! La banda dei fuori classe vi aspetta dal lunedì al venerdì alle 15 in diretta su Rai Gulp. Ciao amici, questo è Green Meteo e ecco il nostro studio per vedere che tempo ci sarà in Italia. Infatti Green Meteo è il primo programma dedicato alle previsioni del tempo e all'ambiente per voi ragazzi. Volete sapere che tempo ci sarà per il vostro fine settimana? Ci sarà il sole, sarà nuvoloso oppure soffierà forte il vento? E poi invece scopriremo anche un obiettivo di sviluppo sostenibile, uno dei 17 contenuti nell'Agenda 2030. Ogni venerdì alle ore 18 e il sabato alle 8.25 circa qui su Rai Gulp, ciao pubblicità è arrivata UEFA Euro 2020 Tournament Edition Official Sticker Collection l'attesa è finita la collezione definitiva sull'evento dell'anno in edicola e su panini.it